Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video Ragazzi. prima di cominciare con il tutorial vi consiglio di iscrivervi al canale di attivare la campanella, di lasciare un like se volete anche un super grazie oggi vi spiego come riscattare il proprio, la propria clip che rappresenta tutte le vostre statistiche da quando avete cominciato a giocare a Call of Duty Warzone molto semplice, il link in descrizione andate su questa pagina, scendete fino a giù c'è questo link da fare copia e incolla, visto che non ci posso cliccare sopra, fate incolla e file indirizzo e qui inserite il vostro ID, nome e giocatore. Se non sapete, um, se non volete andare sul gioco e vedere il vostro ID perché vi scocciate, allora il, se hai bisogno di aiuto per trovare il tuo ID uh, qui del gioco fate cliccare su questo profilo, così questo ID lo trovate qui, adesso faccio informazioni basiliari questo qui è il mio ID ecco qua sopra, qua sopra eccolo qua qua non ho capito questa parte non è da 30 ottobre non ho capito questa parte e poi dice che alla fine io ho fatto mi sembra, ecco, 5367, tutte queste cose qua, ti fa vedere, le armi più usate, le skin, tutto. E poi fate uh, scariche, ok, scaricate. Eccolo qua. Quindi grazie a tutti per questa visione ragazzi e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial, ciao!